Come fare un video con registrazione schermo usando PowerPoint? Prima cosa abbiamo una presentazione di PowerPoint. Possiamo inserire una diapositiva con il titolo e un'altra con il titolo e il contenuto. Regoliamo la dimensione del contenuto. E quando abbiamo deciso che è giusto, facciamo dalla scheda inserisci registrazione schermo. Anche qua dobbiamo selezionare l'area della registrazione dello schermo. Di default abbiamo acceso audio e anche il registra puntatore. Quando siamo pronti, prendiamo il file che ci interessa per la presentazione. Cominciamo a spiegare cosa dobbiamo fare. Per dire, qua vorrei insegnarvi come fare un contatore per i turni. Allora, io cancello il contenuto di questo e mettiamo una formula per vedere quante persone abbiamo programmato per la mattina, per pomeriggio, notte, ufficio e polizia. Mettiamo un sé. Nell'intervallo turno vediamo quante volte è stata programmata una persona a lavorare di mattina. L'intervallo lo mettiamo fisso con uh, un F4 per bloccarlo. Invece la cella contenente la parola mattina la lasciamo libera così per poter trascinare la formula. Ok. Diciamo che in questo posto non abbiamo una visuale abbastanza chiara delle modifiche che si possono fare, ma se decidiamo di copiare questo piccolo applicativo e posizionarlo sotto la programmazione dei turni, come ho fatto io qua, adesso cancello per poter rifare, e basta posizionarsi dove vogliamo, Incolare trasponendo. Transpone. In questo momento possiamo più facilmente vedere che il momento in cui modifichiamo uh, la griglia dei turni, anche il contatore mi, mi rende conto di quante persone ho programmato in questo quest orario di lavoro. Fermiamo la registrazione. E adesso, adesso siamo pronti a dare le regole per la presentazione. I video li proponiamo la riproduzione in automatico, le transazioni transizioni della prima schermata uh, in modo libero, non con click del mouse, dopo quanto ci interessa a noi che parte la diapositiva, non ci rimane altro che salvare il nostro file con nome nel formato video che ci interessa. Io uso mp4 si aspetta la uh, realizzazione del video adesso non ci rimane altro che pubblicare il nostro video apriamo vediamo che il video è pronto mi auguro buon lavoro